Parliamo anche di brevetti. Eh, conviene brevettare nel 2021. Eh, per quello del tema dei brevetti è un tema. Allora, Nell'ambito della proprietà, della più ampia della proprietà intellettuale, le tre grandi famiglie sono e no, diritti. Eh. Mm. Marchi, la storia della diciamo, parte relativa ai marchi e segni distintivi. E poi c'è la parte su, sui brevetti che insomma, è la parte più tecnica. No? Io insegno tutte queste tre cose nel mio, nel mio corso che ho a Firenze e in effetti la parte sui brevetti è quella un po' più tecnica, un po' più legnosa per gli studenti. Eh, però per cercare di semplificare, allora, tu mi chiedi eh, se conviene. Eh, cioè, la risposta è... C'è cioè, una forte componente ideologica, diciamo, nel senso che c'è chi si scaglia contro il brevetto come strumento di... Eh, che, di che è addirittura contrario all'innovazione Il che sarebbe... Una riflessione da fare molto interessante perché se tu vai a leggere perché è nato il brevetto, è nato esattamente per incentivare l'innovazione e quindi è bizzarro che oggi nel 2020 ci chiediamo, ci, ci troviamo a chiederci se il brevetto sia davvero uno strumento di innovazione o se addirittura eh, soffochi l'innovazione perché è diventato un, un, uno strumento non tanto per incentivarla ma per tenerla sotto controllo questa è un po' la, la riflessione che, che bisogna fare soprattutto nell'ambito tecnologico adesso in questi, in questi mesi ovviamente si sta parlando dei brevetti in un altro senso che è il senso del, della, della brevettazione farmaceutica del mondo delle case farmaceutiche che ha tutte delle esigenze diverse io conosco di più l'ambito de, de, de, de tecnologico dei brevetti legati alla tecnologia, al software ehm, e lì davvero il rischio è, è molto, è molto eh, cioè, si realizza molto frequentemente la situazione per cui il brevetto non viene tanto utilizzato per incentivare innovazione, ma per cioè, scusa, non tanto per sviluppare innovazione, ma per tenere sotto controllo l'innovazione degli altri, cioè per escludere gli altri da un settore, anche se magari non sono davvero così interessato, io azienda che ho brevettato, a, a sviluppare quella, quella quell invenzione, quella, quella soluzione tecnologica, brevetto almeno per non farmi rompere le scatole da altri miei concorrenti che possono incrociare il terreno di questo mio sviluppo tecnologico e, eh, e quindi darmi fastidio nel mio, nel mio business. No? Quindi brevetto utilizzato più come forma di appunto eh, monopolio in ottica di strategia commerciale e non davvero come una leva per... Eh, per fare innovazione, poi ecco, sicuramente qualcuno, qualche altro giurista, intervisti un altro giurista che, che ha una sensibilità diversa su questo tema e ti dice che sto dicendo una marea di, di, di panzane, perché è davvero un tema molto, molto, molto polarizzante quello, de quello dei brevetti in ambito tecnologico.